Salve e bentrovati alle previsioni meteorologiche per la giornata di sabato 25 luglio 2020. Lo scenario di partenza della giornata mostra la prevaricazione delle masse atlantiche sulle torride e pressioni subequatoriali che hanno caratterizzato il principio della settimana. È pertanto attesa iniziale schiarita generale in spinta verso oriente col conseguente accumulo di nembi in tale direzione sul Carso Fiulano, l'arco Pede Garganico ed iniziale ingresso al centro del Lazio ed il ponente della Liguria. Sulla base di questo pronostico è prevista condensazione lungo il profilo peninsulare, dalla piana di Puglia sino alle sponde del Garda, transitando per il versante tirenico tosco-laziale e rovesci di lieve portata sul segmento lucano-murgese, il vallo tosco-emiliano ed il piedimonte occidentale panorama pomeridiano previsto in attenuazione su tutti i settori, pur trattenendo coperture sul ponente alpino, il Salento e la costa ionica e la piovosità della Basilicata Appenninica, la quale è prevista in dissipazione nelle ore conclusive della giornata, a scapito di rafforzamenti in entrata su gran parte del territorio continentale. Il movimento atmosferico medio previsto si presenta in sostenuta discesa sul Mediterraneo ed invariabile perturbazione nelle regioni interessate dal maestrale. Azione diametrale in Sardegna, la quale risulta ancora iscritta ad acque mediamente mosse, così come il settore centrale dell'Adriatico, in cui è prevista la discesa dei temporali in corso sul Mar Ligure e l'Adriatico settentrionale. I rilevamenti delle temperature massime si presentano in calo generale ad eccezione della Sardegna interessata dalla calda pressione di sud-ovest. Leggermente variabili le minime escluse le regioni verso il sud-est del mar Mediterraneo. Convenevolmente si saluta con l'augurio di buona giornata.